Protezione di che cosa? Fondamentalmente le unghie sono le protettrici del sistema nervoso. Buonasera a tutti, carissimi amici, ben ritrovati. Vorrei parlarvi in questo video riguardo alle unghie, quindi alle nostre compagne no? di Mille Avventure, sempre con noi, eh, e magari riusciamo assieme a vedere la cosa in una maniera più interessante, in una maniera più curiosa e cercando di andare un po' più nell'esoterico de delle unghie, appunto. Pensando alle unghie, le prime cose che mi verrebbero alla mente sono immagini, immagini non tanto delle conoscenze teoriche, tecniche, razionali, ma più proprio dell'immaginario. L'immaginario ad esempio dei predatori animali con i loro artigli che riescono a prendere la preda in modo che la preda non scappa via. Generalmente c'è da capire che l'animale Prende la preda con le unghie, la affonda e poi è con i denti che la morde, no? Quindi non è che con le unghie mangia, con le unghie ferma. Mh? Così come, ad esempio, gli artigli degli uccelli, no? Immaginate un uccello notturno, un uccello con gli artigli che sempre riescono a saldare, addirittura prendere e a tenere un pulcino, visto in un campo, no? L'uccello dall'alto può prendere un falco, ad esempio, può prendere il pulcino. Ecco, quindi questo discorso del prendere e tenere mh? è sicuramente un primo aspetto delle unghie, cioè l'aspetto fissatorio, coagulante, quindi certamente le unghie non sono uh, qualcosa che Solve, ma sono qualcosa che coagula. Questo è sicuramente un primo aspetto, potremmo chiamare la prima proprio polarità, che possiamo andare ad osservare. Di fatto, nell'immaginario sempre, no? Di tutti noi c'è, la, per esempio, la strega con le unghie, un po' lunghe, che fa così nelle sue cose e incanta, no? Qualcosa, un calderone, un, un suo sortilegio. queste unghie ehm, legate a volte anche a qualcosa di amoroso, cioè un unghie, le unghie un pochettino lunghe, eh, con lo smalto rosso, che fanno così, e quasi solo una donna che ti fa così riesce a metterti un po' quel desiderio d'amore, no? Come dire, ti ho preso. Quindi, sempre questo aspetto mh, di coagulazione, di fissare qualcosa, um, di, come per esempio in un sortileggio, di riuscire anche lì a fissare, no? Qualcosa, è, è sicuramente un primo aspetto delle unghie. Basta che le toccate, le vostre unghie, e sentite che, effettivamente, anche rispetto solo al muscolo che state toccando del dito, della mano, poi arriva all'unghia, tac, cioè è proprio fissato, in effetti, è coagulato. Mm? Questo è un po' il primo aspetto. Di fatto um, le unghie servono anche come difesa e questo è un secondo aspetto, perché anche tutt'oggi no? si dice tira fuori le unghie, cosa significa? che per difendermi ho tirato fuori le unghie, mi sono fatto vedere e ho, mi sono fatto valere così come si doveva. Quindi le unghie in effetti no? Se voi guardate il dito, poi l'unghia sembra essere qualcosa che può sporgere dal dito, no? E, e quindi qualcosa... sì perché non che sporga troppo perché poi diventa un artiglio e l'artiglio è qualcosa di non più bello mentre invece anche soltanto sporgere di mezzo centimetro ti può uh, dare l'idea di proiettarti verso l'esterno, di farti vedere in una certa maniera e infatti ti puoi anche tingere le unghie se sei donna a seconda di quello che vuoi comunicare quindi non in una maniera casuale ma come vi ho fatto l'esempio prima no? della donna con le unghie lunghe che fa così Um, immaginate una donna che ha le unghie troppo lunghe e fa così, vi viene un po' non più tanto attrazione, ma quasi perché è aggressivo. L'unghia troppo lunga comunica l'aggressività, invece l'unghia giusto, lunga e curata e del colore giusto, chissà, forse se si potesse aggiungere qualche specifica mini polvere giusta, certamente muove il magnetismo così come lo deve muovere quindi anche questa funzione di difesa vi stavo dicendo è presente nelle unghie ehm, questa funzione è importantissima ed è proprio qui che noi approfondiremo molto in questo mio video ma prima di andare nell'approfondimento e di vedere un po anche le vostre unghie come sono quali sono le loro qualità? Io vorrei aprire una piccola parentesi che le unghie sono usate anche come testimone biologico in, in un rituale, certamente, le unghie, i capelli, eh, la saliva, quindi le unghie rappresentando proprio l'estensione della persona certamente ehm, collegano alla persona, ma anche... Per questo aspetto un po' um, aggressivo, forte, più che altro, come vi ho detto, coagulante. Cioè, se io voglio sbloccare una cosa, non uso l'unghia perché l'unghia fa il contrario, blocca una cosa. Ci siamo capiti più o meno? È un po' come l'uso del chiodo. Il chiodo non sblocca una cosa, la coagula. Ecco per farmi capire un po' meglio, no? Um, quindi, se, per esempio, se voi avete una piccola manciata di unghie in mano, vostre per esempio, gli sussurrate un incanto e lo lanciate per strada dove poi la persona malcapitata ci passa sopra, è un ottimo modo per incrociargli le strade, per bloccargli le porte nelle strade, quindi... E sono anche sicuramente associate eh, non solo a un uso positivo ma anche a un uso negativo ok uh, per non parlare ora mi sta venendo in mente che addirittura si usano le unghie uh, le zampe più, però tutta la zampa di uh, pollo per esempio per la purificazione uh, delle zampe di pollo secche e siccate uh, non solo l'unghia è eh, proprio tutta la zampa passarla leggermente nella pelle, quello ti graffia via magnetismi accumulati uh, nel tuo campo uh, magnetico e funzionano veramente molto, proprio per questa funzione delle unghie che, lo, che, che prende via, capito? E poi trattengono, questo è il discorso, trattengono e quindi Um, è un'ottima forma di purificazione usata a volte per, per le emergenze o in alcuni luoghi, in alcune zone. E, però anche questo, ok, si usa la zampa intera del pollo, però è l'unghia, il pollo che raspa, no? Che raspa via le cose, ecco, uh, però sono proprio il potere dell'unghia, dell'artiglio diremmo in questo caso, che ha effetto di purificazione, quindi di scrostare via, di togliere uh, un aggregato psichico che potrebbe essere uh, giunto sul nostro campo uh, magnetico, psichico. Bene, chiusa la parentesi. Stavamo dicendo come le unghie... Uh, quindi avete capito che l'aspetto dell'unghia è un aspetto molto... Mm, avete, avete visto, no? Da dall'aggressivo al tirar fuori le unghie, quando si dice tira fuori le unghie non è una cosa che gli ho fatto una carezza, è proprio un qualcosa che ho acceso e mi sono espresso. Non è un caso, per esempio, che le unghie sono fatte di um, quasi completamente di cheratina, no? Questi strati che voi vedete, se voi vi guardate le unghie sono degli strati che... Um, dunque, le unghie crescono da qua, ok? È ovvio, no? Da qui. Crescono la nuova parte del... e sono degli strati, uh, come si dice, longitudinali rispetto a come crescono, no? Uh, sono verticali, sono perpendicolari rispetto a, a, a dove crescono, e uh, è questa qui è cheratina fondamentalmente, e non è un caso che la cheratina sia fatta di zolfo. C'è lo zolfo dentro le nostre unghie, c'è il fuoco... Di fatto, le unghie, se uno gli dovesse dare degli elementi alle parti del corpo, di qua, le, alle unghie gli si dà il fuoco. E ora magari alcuni di voi, forse, è così come ai capelli, magari alcuni di voi potrebbero ehm, pensare che più o meno sono delle ossa. E quindi anche alle ossa allora gli si dà il fuoco? No, perché non sono delle ossa. Sono fatte di cheratina, mentre le ossa sono fatte in grande quantità, non solo, ma in grande quantità, almeno la loro componente, mineralo, la loro componente minerale dell'osso, perché poi ci sono componenti organiche ovviamente, è fatta di calcio, non di cheratina. E il calcio appartiene all'elemento terra. Ecco che quindi no, le ossa sono terra ma le unghie fondamentalmente sono fuoco. Ed ecco, quindi, vi iniziate a mettere a posto i pezzi del puzzle riguardo al loro utilizzo di cui vi ho parlato. Ecco perché hanno una valenza così comunque aggressiva nel discorso. Quindi, sia aggressiva che protettiva. Protezione di che cosa? Fondamentalmente, le unghie... Sono le protettrici del sistema nervoso. Considerate che eh, dal cervello, eh, poi tutti i nervi che passano nel corpo, qua in fondo è come se ci fossero delle terminazioni nervose, eh, tantissime terminazioni che vanno a finire, ma l'unghia riesce a proteggere proprio la parte terminale di queste terminazioni nervose, ok? Quindi le nostre unghie sono sicuramente protettrici e uh, sintomo e quindi uh, espressione della nostra capacità di protezione psichica naturale. Voi, dalle unghie di una persona, potete già vedere più o meno quali sono le sue reazioni, le chiameremmo nervose, cioè a livello di reazione proprio, capito? A livello di sistema nervoso, come reagisce quella persona se succede questa situazione qua? A grandi linee, solo vedendo le unghie di una persona puoi vedere il suo orientamento, la sua mh, attitudine e quindi si può vedere anche le protezioni naturali di una persona. Dunque, eh, ci sono magari tantissime tipologie di classificazioni delle unghie, no, come sono fatte, come non sono fatte, qual è la loro forma, però noi in questo video le classificheremo in base agli elementi. Partiamo col dire eh, che il parametro da osservare è semplicemente la dimensione dell'unghia, ok? Per dimensione io intendo solo la parte rosa. È questo che vi determina il tipo di unghia che avete. Quindi se anche uno ce l'avesse lunga così, non si prende tutta, ma si prende solo la parte dell'anima dell'unghia, cioè la parte... Uh, rosa, diremmo, va bene? Quella è ciò che noi si va a considerare. Un'unghia di terra è un'unghia che ha le dimensioni proporzionate e la sua lunghezza, vi riporto anche alcuni esempi ora qua nel video visivi, la sua lunghezza è pressoché uguale alla sua larghezza. Quindi è un'unghia piuttosto grande, equilibrata, non necessariamente squadrata, ma si vede che è corposa, cioè che le sue dimensioni sono così, sono grandi. Le persone quindi che hanno un'unghia di terra hanno una forte protezione dell'estremità del sistema nervoso dalle mani hanno una forte protezione naturale. Sono quelle persone che riescono a mantenere la calma, il controllo, anche in situazioni in cui magari c'è agitazione, eh, a volte paura, preoccupazione. Le persone che hanno un'unghia di terra sono quelle che ti dicono calma, troveremo una soluzione. Infatti sono persone anche che solitamente infondono coraggio, infondono fiducia, stabilità anche addirittura a chi gli sta intorno. Quindi mentre altre persone con altre tipologie di unghie no, più piccole, per esempio sono proprio quelle che invece si agitano subito, una persona con un'unghia di terra è stabile e ehm, riesce a mantenere, comunque a livello generale, riesce a mantenere eh, la calma, il controllo della situazione. Passiamo quindi alle unghie di aria. Sono quelle unghie che sono più lunghe, che larghe, sono leggermente allungate in qualche maniera, mi raccomando, sempre la parte rosa, però, infatti generalmente in queste unghie, sia a destra che a sinistra, la parte carnosa, diciamo, si vede un po' di più, proprio perché sono leggermente, proprio hanno una direzione allungata, sono più strette, ecco, diremmo. Queste sono le unghie di aria, tra l'altro le più perfette per la manicure, perché... Uh, sono bellissime da vedersi trattate eh, con trattamento estetico no? di, di manicure per l'appunto e sono quelle persone che amano la bellezza e l'ordine sono persone generalmente che eh, gli piace mettere tutto nel giusto ordine danno molta importanza all'aspetto estetico spesso si vestono anche in maniera un po' più elegante eh, sono anche persone che, diciamo, hanno molta creatività cioè eh, creano proprio le cose eh, generalmente proprio con una sua bellezza o in maniera ordinata e naturalmente quando tu vai a disturbare oppure a uh, interrompere questo ordine che loro hanno creato, si alterano, si... Uh, si alterano molto, naturalmente ristabilendo poi l'ordine che avevano creato, ritornano tranquilli. Quindi, in queste persone uh, la protezione è giusta, è alta, ma sono suscettibili al mantenere quello che hanno creato, capito? È un po' come se avessero un loro territorio, un, una loro uh, situazione, ma se tu vai e gliela cambi, oppure in qualche maniera si cambiano le carte in tavola, si uh, alterano, capito? Quindi la protezione c'è, ma non è della stessa intensità come un'unghia di terra. Sono persone che amano l'equilibrio e eh, le cose fatte per bene. Ma anche, generalmente, proprio la bellezza ehm, nell'abbigliamento, nei trucchi, a volte nel make-up, nel, nel portamento, eh, o comunque nelle cose che uno fa. Passiamo adesso alle unghie di acqua. Queste sono un po' particolari perché è un po' come se fossero un mix tra le due precedenti. Alla base sono più strette, mentre man mano che si va in su, si allargano. Queste persone generalmente sono abbastanza analitiche e amano eh, i dettagli in quello che fanno. Non c'è da sorprendersi se gli piace per esempio il modellismo oppure comunque se gli piace fare le cose a livello più perfetto cioè un pochino perfezioniste no? a vedere i più piccoli dettagli e queste persone sono uh, hanno un'unghia dell'equilibrio quello che non vi ho detto è che al di là appunto degli elementi che stiamo descrivendo la prima unghia quella di terra viene chiamata l'unghia della pace. La seconda unghia, quella di aria, viene chiamata l'unghia della bellezza. E la terza unghia, che è quella che stiamo vedendo adesso, viene chiamata l'unghia dell'equilibrio. Proprio perché queste persone sono un po' e un po', cioè ci sono momenti in cui riescono a controllarsi meglio, ma altri momenti in cui perdono la pazienza, perdono le staffe e quindi si agitano, si agitano molto eh, anche interiormente a volte. Quindi devono stare un po' attenti a questo eh, contrasto che a volte può avvenire in loro, cioè a volte si creano proprio questi momenti di impazienza quasi, no? È proprio la terminazione più stretta all'inizio, no? Dell'unghia che dà questa, questa agitazione nervosa che è comunque presente in questa tipologia di persone che hanno questa unghia qua. Quindi la loro protezione naturale può essere, uh, diciamo così, grande, però dovranno fare del lavoro interiore per mantenersela e per anche aumentarla, perché altrimenti è un po' come se... Eh, fossero in balia degli eventi a volte sei più protetto ma a volte non hai quella protezione l'ultima tipologia di unghie che noi andiamo a vedere è l'unghia della vitalità dette anche di fuoco la caratteristica di queste unghie e si vedono abbastanza bene anche a colpo d'occhio è che sono corte sono delle unghie molto corte e piccole mi ripeto di nuovo, non intendo corte nel senso tagliate, ricordatevi che noi si, si guarda solo la parte um, rosa dell'unghia, però sono unghie molto piccole, eh, corte e queste persone eh, hanno una protezione bassa, intendo protezione naturale, naturalmente volevo chiarire, io intendo protezione naturale, poi quello che uno fa nella vita e quello che uno impara e quello che uno pratica, certamente va ad può andare ad aumentarti la protezione fino ai massimi livelli, anche se tu magari nasci da una protezione naturale bassa, vorrà dire che quando sei piccolo magari ti succedono diverse, cioè magari più esposizione a tanti fattori, però crescendo, capito, coltivando la tua energia, eh, tu certamente puoi avere il massimo della protezione, va bene? Tutte e quattro le tipologie di unghie sicuramente possono raggiungere la massima protezione. Però è vero che eh, di come si parte le unghie te lo possono dire, una protezione naturale Uh, quindi, diciamo, basta perché instabile, è per chi ha le unghie di fuoco. Sono persone, infatti, molto uh, agitate, molto impazienti. Sono quelle persone, diciamo così, che, si... che non si sentono mai al sicuro e che anche quando si sta facendo delle cose sono sempre incerte, incerte che qualcosa vada male, incerte che poi alla fine non riesca... E quindi a volte vai anche nel perfezionismo no? quasi eh, estremo, proprio perché hai sempre paura che le cose ti vadano eh, male o che arrivi qualcuno e ostacoli il discorso. Il punto è che in questi casi, chi ha l'unghia molto piccola, la terminazione nervosa proprio finale del dito, delle dita, non è ben protetta, non è perfettamente protetta. E quindi... Eh, queste persone perdono, ricordatevi, il no? sistema nervoso, la tua reazione, la tua irascibilità, ecco queste persone infatti unghie di fuoco proprio perché sono un po' più irascibili, perdono il controllo anche, sono, perdono le staffe più, molto più facilmente, capite? Bene, detto questo, che sono appunto le quattro tipologie di unghie, voi potete veramente avendo inquadrato il discorso, eh, come posso dire avere un aiuto guardando anche le unghie, a parte le vostre, ma anche quelle delle altre persone. Perché, per esempio, se una persona vedete che, mm, che ha un'unghia di terra, è chiaro che se gli iniziate a parlare di quanto... È bello lo star bene, cioè di quanto... Um, sapete quei discorsi tipo, certo che qui... Per, vi faccio un esempio della Toscana, no? Certo che qui in Toscana si mangia proprio bene. Certo che qui in Toscana il vino è veramente buono. Oppure frasi tipo, cosa c'è di meglio, no? Che passare del tempo insieme con un buon vino e, e la felicità in famiglia... Non c'è niente di meglio della vita. Ecco, discorsi del genere a una persona che ha le unghie di terra, lo mettono a proprio agio e lo mettono nel completa accordo con te. Capite? <ride> Avete sicuramente feeling, ecco si direbbe magari oggi, con questo tipo di persona. Così come una persona con le unghie di aria, certamente se vi mettete a fare lì, come si può dire, gli sciattoni, no? Cioè, oppure anche date idea di, di un attimo di sporco, o di non essere attenti un attimo a, a fare le cose belle, per niente, queste persone entreranno in disaccordo, di solito, con, con il vostro comportamento. Se invece fate l'opposto, entrerete in sintonia con questa persona. Capite? Uh, così come alla persona che ha le unghie di acqua, se voi gli, gli dite delle frasi tipo, certo, ma il mondo non è solo bianco e nero, ma ci sono le sfumature dei colori nel mezzo, no? Questa persona si sente a proprio agio, state entrando in sintonia con la persona, o, oppure, ehm, sì, cioè, di togliere gli estremismi, no? Di dire, non è che... Solo una cosa o solo l'altra Cerchiamo di trovare una soluzione Queste persone, allora, uh, vi sorrideranno E veramente entrate in sintonia, mi capite? E così come con persone che hanno, mh, persone che hanno le unghie di uh, fuoco Siamo rimasti all'ultimo, ma vi dico anche l'ultimo È come se più li criticate e più che gli mettete benzina addosso quindi queste persone devono essere lasciate stare se smattano un attimo e non dovete dar peso loro, alla loro reazione un po' esagerata alla faccenda allora se farete così la persona si sentirà a suo agio perché capirà di essere accettata da voi e non si sentirà infiammata dal doversi difendere e dal dover stare nelle proprie e dal dover far vedere chi è Capite? Questa persona è molto più sensibile, ecco, questa è la parola giusta. E quindi se voi gli fate capire che il vostro è un terreno sicuro, non, non, non siete qui per giudicare la sua risposta, queste persone sicuramente vi saranno più eh, amici, amiche, e vi eh, entreranno più in sintonia con voi. Quindi vedete come avere la conoscenza esoterica di alcune cose può certamente aiutare. Eh, poi anche in tante altre situazioni questo sta a voi sta alla vostra intelligenza metterla all'opera poi eh, nella vostra vita perché altrimenti tutte queste cose che noi ci stiamo dicendo non servono a nulla se non prendete le applicate nella vostra vita di tutti i giorni non servono assolutamente a niente un'ultima cosetta vorrei dirvi riguardo alle unghie dovreste stare molto attenti, a mangiarvi le unghie, perché di fatto, se ci ragionate, prima di tutto quando è che ci si mangia le unghie più spesso, quando siamo nervosi, eh, ma essere nervosi, abbiamo visto, vuol dire avere poca protezione. Essere agitati, essere nervosi, essere impazienti. Essere... Vuol dire che in quel momento la tua protezione non è salda, ma vacilla, no? E tu tagli, mordi l'unghia. Perché stai anche fisicamente creando quella situazione. Non andrebbe mai fatto di mordersi le unghie. Perché se ci riflettete, qualsiasi tipologia di unghia voi avete, se voi ve la mordete, si trasformerà in un'unghia di fuoco. Cioè in quelle corte. Questa è una cosa da sapere. Ora se vi mangiate l'unghia e non arrivate a mangiarla davvero, ma la lasciate come se ve la foste tagliata con le forbici, eh? allora quello non è un problema, capite? Ma generalmente quando uno si morde le unghie, se le morde un po', cioè non è che arriva veramente al giusto, alla giusta, al giusto taglio, arriva proprio ben oltre di solito. Eh, ha trasformato le sue unghie, cioè la sua protezione, in un'unghia di fuoco che è la protezione naturale più bassa e quindi se voi vi mangiate le unghie a tal punto voi siete continuamente poco protetti, a livello naturale sto dicendo, siete poco protetti e quindi vuol dire che ogni situazione, ogni cosa di qua e di là vi agita, vi <coughs> eccita, vi esalta, vi, vi muove. Ecco cosa significa non essere protetti, significa che sei mosso da qualsiasi vento che arriva e soffia, questo significa, ok? Stateci molto attenti, quindi, a questo piccolo uh, suggerimento che, che vi sto dando. Riguardo al tagliarsi le unghie, c'è un'ultima cosa, che ormai ve la dico così almeno <ride> abbiamo, abbiamo detto tutto, ed è il... quando. Beh, non so cosa è successo, ho sentito un rumore strano, uh, vabbè, sarà accaduto qualcosa. Quando vi tagliate le unghie, uh, ci sarebbe un piccolo suggerimento ulteriore, che è di non tagliarle in ordine, perché questo è sconsigliato, perché, <ride> proprio perché le unghie... Diciamo, hanno anche questa associazione un po' maligna, l'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto all'inizio come hanno questa bivalenza, cioè sia positiva ma anche negativa. Cioè negativa nel senso di attacco, di aggressione, di eh, forze un po' anche malevole. Ecco, allora viene detto che se tu ti tagli le unghie in ordine, allora gli spiriti cattivi possono vedere la strada che fai. E quindi attrai povertà e anche una sorta di sfortuna nella tua vita. Queste sono più delle credenze popolari. Però io so che c'è un fondo di verità in questo. Perché è come se tu stessi, facendo vedere la tua strada, le tue mosse, a agli spiriti cattivi, cioè alle influenze negative che possono essere nella tua vita. Capito? Se tu tagli le unghie sparse, non, non ti possono vedere, non ti possono seguire, distrai il male. Questo è il discorso, che se tu ti tagli le, le unghie in ordine sparso, distrai le forze negative che potrebbero essere lì pronte per raggiungerti. C'è addirittura un ordine, questo derivante dalla tradizione ebraica, diremmo, no? è scritto nel Talmud, per cui si potrebbe tagliare le unghie, vale a dire prima la mano sinistra, si parte dall'anulare, quindi mettiamo che è il dito 4 l'anulare, va bene? Eh, 4, 2, 5, 3, 1, dopodiché si va alla destra e si parte dall'indice, 2, 4... 1, 3, 5 Sinceramente, personalmente, avendo provato a tagliarmi le unghie in questo ordine è come se tu facessi una combinazione particolare non ho idea del come, ma tu ti senti dentro uno scudo cioè te quando hai finito l'ultima unghia ti senti come se tu fossi dentro una, una sorta di protezione vi invito a provare, sono tutte cose da provare, capito? Però sinceramente a me funziona, quindi io quando me lo ricordo lo faccio. Uh, e, e vi dicevo, nel Talmud, per esempio, sta addirittura scritto che uh, la persona, diciamo così, uh, malandata e uh, distratta Lascia le proprie unghie in giro, ovunque vadano, distrattamente. La persona giusta seppellisce le proprie unghie. La persona pia, uh, pia il, un uomo pio, no, le brucia. Ora, cosa significa questa... Questo, questo commento, questa istruzione, una cosa molto importante è che questo è l'ultimo consiglio che io ho da darvi riguardo alle unghie, di non disperderle. Non disperdete le vostre unghie dovunque capita in giro, perché, allora, a parte che se uno è in ambienti in cui praticano stregonerie di qui di là, sapete, no? Un'unghia vostra la possono usare. Ma non è solo quello. È che voi avete visto il collegamento tra unghie e difesa, no? E quindi è come se voi un, un pezzo della vostra protezione la lasciate la, la, dichiarate all'universo che la scartate. Dichiarate all'universo che... Uh, è scarto, rifiuto, e alcune parti del corpo non devono essere considerate come rifiuto, comprese le unghie, ovviamente, essendo appunto la vostra protezione naturale, se però voi quando le buttate via le considerate rifiuto, mi capite? È come se influite su tutto quanto, è un messaggio molto chiaro in realtà. Ne butta la spazzatura. Allora, in effetti, questi due metodi di fare, a questo punto, è fare onore agli spiriti delle unghie, che però è molto collegato a a a a agli spiriti della protezione, che proteggono gli esseri umani. Si può fare in entrambi i modi, in effetti. Cioè, o andate in un posto preciso e lo sotterrate le sotterrate, oppure le potete anche bruciare ritualmente, cioè con sacralità voi le bruciate dicendo che il potere in queste unghie ritorni a me. Io vi ringrazio e vi benedico, capito? Oppure potere di protezione torna a me, avvolgimi, proteggimi, io vi ringrazio e vi benedico e allora potete fare Um, diciamo una cosa abbastanza comoda anche se vi sembra strano è tenere le unghie che voi sia delle mani che dei piedi eh, tenerle in un barattolo però deve essere un barattolo profumato che emani un bellissimo profumo, quindi prendete un barattolino di vetro ci mettete dentro, a me me lo insegnarono così quindi io ve lo ridico uguale ci mettete dentro dell'eucalipto in polvere, una polvere lavate col macinino di eucalipto, lo lasciate nel barattolino per due settimane una settimana, ok? Alla fine togliete la polvere e la mettete da un'altra parte. Lì dentro non è che lo dovete lavare, sarà rimasta l'essenza dell'eucalipto. Sarà rimasta quel profumo dell'eucalipto. Lì sarà il vostro contenitore sacro per le vostre unghie. Allora a quel punto lì ci potete mettere eh, le unghie ogni volta che le tagliate e voi sentirete in effetti che quando poi ogni volta lo aprite vi, vi, vi arriva un profumo buonissimo, balsamico, che è quello dell'eucalipto e questo fa anche del bene proprio alle unghie che voi mettete lì dentro. E poi le potete lasciare lì, c'è cioè, un barattolo così, sapete, lo riempirete <ride> in dieci anni credo, però... Potete anche tranquillamente, se la cosa vi crea suggestione, una volta al mese, ad esempio, prenderle, portarle nel bosco e le, eh, le sotterrate tranquillamente, fate offerta agli spiriti della natura, ringraziate e venite via. Questo è il metodo migliore per rendere onore agli spiriti delle unghie. Io vi ringrazio per aver ascoltato il video fino a qua, vi ringrazio per essere sempre presenti e sperando di esservi stato anche utile, con queste conoscenze che vi ho trasmesso, ci vediamo nel prossimo video.